Buongiorno, l'obiettivo di oggi sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 8. Come sempre direi di partire da Eclipse per vedere qual è la situazione iniziale. Allora, tre packages, uno in cui troviamo se come sempre main e controllore, uno per il DAO e uno per il modello e a questo ormai siamo abituati. Direi di eh, dare un run al main per vedere cosa salta fuori e salta fuori un'interfaccia in grafica, in questo caso... Eh, molto semplice in cui l'utente può andare a inserire la distanza minima ovvero una distanza in miglia ad esempio 4000 miglia e eh, cliccando su analizzare porti, la nostra applicazione dovrà creare al suo interno un eh, grafo perché l'obiettivo di oggi sarà appunto quello di popolare un grafo e eh, dovrà dirci eh, non tanto che tipo di grafo è stato creato ma eh, per quello lo sappiamo già noi a prescindere ma il numero di vertici e il numero di archi che eh, avremo ottenuto dalla creazione del grafo oltre a ciò dovremmo poter eh, vedere tutte le eh, tratte eh, per cui la distanza tra l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di arrivo sia eh, maggiore di quella impostata appunto dall'utente quindi ora sappiamo cosa dobbiamo fare possiamo partire Partiamo a uh, vedere come è fatto il nostro database, perché è un database abbastanza importante. Allora, il nostro database ha tre tabelle. La prima, Airlines, ci presenta tutte le compagnie aeree e il loro codice identificativo. Seconda tabella, aeroporti, quindi una tabella con tutti uh, gli aeroporti, il loro codice, la città, eh, in cui appunto l'aeroporto è eh, collocato lo stato, eh, il country, quindi sempre USA nel nostro caso latitudine, longitudine e eh, time zone offset e poi c'è la tabella flights la tabella flights ci presenta che cosa? ci presenta appunto come dice il nome tutti i diversi tipi di voli quindi abbiamo un ID della compagnia un flight number, un tail number e soprattutto l'aeroporto di origine e l'aeroporto di destinazione. Poi abbiamo anche la data, altre informazioni tipo il tempo eh, cioè il ritardo alla partenza, il tempo eh, di, di percorso, la distanza, la, eh, la data di arrivo con l'ora e eh, il ritardo di arrivo. Ciò che più ci interessa è iniziare a capire come può essere strutturato il nostro grafo. Allora, io direi che gli airports possono essere i nostri, i nostri nodi, perché ogni aeroporto rappresenta eh, un possibile punto di partenza e un possibile punto di arrivo. E ciò eh, che collega appunto un aeroporto all'altro è proprio il volo. E abbiamo una tabella, in questo caso particolarmente bella, perché abbiamo eh, appunto aeroporto di partenza aeroporto di arrivo, il che già ci va a dire... Eh, qual è il collegamento tra i due nodi, ovvero qua viene rappresentato eh, il nostro arco e abbiamo tutta una serie di archi possibili. In più nella stessa tabella abbiamo anche la distanza eh, percorsa per passare da un aeroporto all'altro. Quindi, ciò detto, possiamo ritornare ad Eclipse e ragionare un po' su eh, come questa tabella può essere come il mondo relazionale del database può essere tradotto nel mondo a oggetti di Java allora, nel eh, modello, quindi nell'ultimo package che ho qua sulla sinistra, abbiamo Airline. Airline ve lo presento già implementato come altri classi eh, che vedete qua, eh, perché appunto eh, sono semplicemente la traduzione di ciò che abbiamo visto nella, nella tabella nel codice nel mondo Java. Quindi Airline avrà un suo ID un suo codice e una stringa che determina il nome della compagnia aerea. Come vedete abbiamo un costruttore appunto che va semplicemente a inizializzare tutto e poi una serie di getter e setter, i soliti metodi hashCode e equals e ultimo metodo un toString personalizzato. Alza classe eh, cambia il nome, non cambia troppo la sostanza perché airport va a rappresentare appunto il nostro aeroporto quindi avrà tutta una serie di attributi id, il suo codice, il nome tutti quelli che abbiamo visto prima il costruttore per cui va a settare tutti questi parametri getter e setter del caso sono ovviamente abbastanza perché i parametri, eh, gli attributi sono tanti hashcode equals eh, sono appunto sempre gli stessi e poi un po toString personalizzato per quanto ci interessa in realtà eh, noi andiamo a tradurre ciò che abbiamo visto eh, nel mondo eh, del database nel mondo java però in realtà tutti questi attributi per almeno questo esercizio no, non ci servono quindi potremmo anche fare a meno eh, di qualcuno però in questo caso abbiamo una classe completa che eh, ci fa la, la traduzione eh, paro paro per quello che abbiamo visto appunto nel database il volo stessa cosa tutti i parametri che abbiamo visto di là nel database, id, airline, fly number, tail number importantissimo origin, airport, destination, airport id e quindi sappiamo origine, destinazione e eh, a parte questi dati in più distanza e direi che questi sono i tre dati eh, partenza, arrivo e distanza che eh, andranno in qualche modo a mm, essere fondamentali nel nostro, nella nostra applicazione un costruttore e poi i soliti set getter del caso e hashcode equals e il toString personalizzato anche qua niente niente di particolarmente interessante allora oltre a ciò potremmo definirci una classe che va a indicarci proprio il tipo eh, di collegamento che abbiamo tra un aeroporto e l'altro ovvero Abbiamo creato una classe rotta, che è ciò che più ci interessa, perché rotta è proprio il collegamento tra i due eh, aeroporti, e in più possiamo immaginare che la distanza tra eh, un nodo e l'altro, ragionando in termini di grafo, sia appunto il peso del grafo. Quindi, già solo eh, prima di scrivere il modello, ci rendiamo già conto che eh, siamo di fronte a un grafo che non orientato, perché posso passare da un aeroporto all'altro e viceversa. Siamo in presenza, eh, Beh, sicuramente non, non avremo loop, non avrebbe senso. Eh, non siamo in presenza di un multigrafo, però abbiamo dei pesi. Quindi già ci siamo fatti eh, una bella idea su che grafo andremo a utilizzare per rappresentare il nostro, eh, appunto, il mondo che ci interessa. Rotta, una classe che ha... Eh, necessita di un aeroporto di partenza, un aeroporto di arrivo e di un peso. Quindi a questo punto andiamo di nuovo a settare tutto, scrivere tutti i getter, ce cioè li facciamo generare i setter, un toString, ci basiamo su eh, getterPortName get eh, appunto getter name della, della stazione dell'aeroporto di arrivo per avere la nostra stringa personalizzata per quanto riguarda la rotta, eh, un hashcode, equals e null'altro. Quindi diciamo che tutte queste classi Airport, scusate, Airline, Airport, Flight e eh, Rotta derivano proprio dalla traduzione del, del database nel mondo Java, a parte Rotta, che è già un, un passettino: diciamo, in più in cui andiamo a eh, avvicinarci a quello che è il nostro grafo. E quindi immaginiamo già i collegamenti tra vertici. A questo punto io direi di passare al nostro database, perché è da lì che andremo a prendere le informazioni. Necessarie. Allora, qua vi presento alcuni metodi già implementati, alcuni no, perché appunto implementare ormai i metodi del DAO è diventata una cosa per noi abbastanza consueta e quindi non avrebbe senso perdere un sacco di tempo qua sopra. Allora, il primo metodo ci serve per caricare tutte le compagnie aeree. Quindi di base andiamo a fare SELECT Tutto from Airlines e poi la struttura che segue. È sempre la stessa. Usiamo la connessione, usiamo un prepare statement, result set, sulla connessione ci basiamo su ConnectB. ConnectB è sempre la solita classe di cui abbiamo già parlato, eh, quindi andiamo a utilizzare un connection pool eh, che viene gestito appunto in questo modo, in questa classe, e che eh, dal punto di vista del DAO è un qualcosa che è abbastanza eh, invisibile, trasparente, perché si occupa eh, la classe Connected di tutto quindi per questa classe eh, appunto eh, del DAO è tutto abbastanza standard come abbiamo sempre fatto andiamo a ciclare aggiungiamo i risultati ovviamente andremo ad aggiungere in questo caso vogliamo una lista di airline andiamo a creare un nuovo eh, airline e andiamo ad aggiungere tutti i dati necessari per il costruttore che abbiamo visto prima analogamente per AirPods, quindi qua andiamo a caricare eh, tutti eh, gli aeroporti però in questo caso ci facciamo pa passare una mappa, un idmap eh, come abbiamo già fatto nel precedente laboratorio per evitare il problema eh, di identità quindi andiamo di nuovo a fare select tutto da eh, aeroporti apriamo la connessione e eh, cicliamo sui risultati e ci chiediamo se la nostra idmap non contiene ancora questo id, allora ci creiamo un nuovo ah, aeroporto, new airport e andiamo a eh, aggiungerlo appunto all'IDMAP. se invece appunto è già contenuto non facciamo niente, chiudiamo la connessione e eh, abbiamo finito, analogamente load eh, all flights, andiamo a ritornare a una lista di eh, voli, stessa cosa select tutto da eh, flights. Eh, ci creiamo una linked list di eh, flight e ci eh, cicliamo sui risultati andiamo ad aggiungere tutti eh, i dati sul, eh, sul volo andiamo a usare appunto il costruttore di flight che abbiamo visto in precedenza con tutti questi dati e ritorniamo ovviamente sempre dopo aver eh, chiuso la connessione ovvero averla ridata a chi eh, ce l'ha prestata molto bene a questo punto direi che possiamo implementare insieme invece il metodo uh, get rotte get rotte è proprio il metodo che ci uh, vuole restituire una lista di uh, appunto rotte però cosa sono le rotte sono gli edges gli archi del nostro uh, grafo quindi partiamo da una stringa SQL e chiediamo facciamo fare quasi tutto al nostro uh, DAO perché come abbiamo visto la struttura delle del tabelle ci portano eh, ad avere in sostanza già eh, gli edges eh, scritti ovvero facilmente reperibili Quindi se noi selezioniamo origin airport id lo chiamiamo id1, ID1. Uh, destination airport uh, id s yes, id2 average ovviamente dobbiamo fare una, una media tra eh, tutti i viaggi che partono da un aeroporto e arrivano all'altro andiamo a capo, se no non si capisce più niente eh, da dove prendiamo queste informazioni da flights group questo non è group group by e eh, la gruppiamo per innanzitutto origin airport id e anche per destination airport id lasciamo qua sempre uno spazio altrimenti poi non funziona nulla having average maggiore di quello desti, eh, definito dall'utente perché l'utente ci definisce una distanza che noi qua chiamiamo distanza media perché proprio eh, il suo significato è quello di distanza media tra tutti i voli da un aeroporto all'altro eh, ovviamente con l'aeroporto di partenza e di arrivo che ci interessano direi di testare subito questa stringa prima di eh, scrivere tutto il metodo e poi non sapere dove abbiamo sbagliato e andare a testare subito Ok, facciamo qualche... sistemiamo qua velocemente. Tanto per capire se ciò che abbiamo scritto ha senso. Ok, ciò non mi interessa. Eh, average qua doveva essere maggiore innanzitutto di... mettiamo 4000, andiamo. Ok, tutto sembra funzionare. Attenzione qua, avrei dovuto mettere ciò, me ne sono accorto tardi. Average maggiore di ok fino a qua direi tutto a posto quindi list di rotta andiamo a crearci eh, una struttura dati per inserire i risultati quindi new array list di rotta ci siamo adesso soliti passaggi un po' noiosi però vanno fatti ci basiamo sempre su connectdb get connection prepared statement st uguale connection .prepared. ok ok ovviamente adesso si lamenterà giusto facciamo così può stare qua dentro poi dobbiamo settare i dati che eh, non abbiamo settato sempre per la problematica di SQL injection che abbiamo analizzato già tante volte distanza media ok, a questo punto la cosa più bella result set st. eseguiamo la query e sui, eh, cicliamo sui risultati finché Abbiamo risultati, cosa facciamo? Ci serve un aeroporto di partenza che eh, possiamo chiamare partenza, eh, lo ricaviamo da qua, eh, get che cosa però? rs.getint e di 1. E così usiamo la nostra eh, mappa. Bot, destinazione a questo punto stessa cosa punto get eh, rs punto get int direi il 2 poi possiamo chiederci se partenza è uguale a null o se destinazione Well, null. Allora c'è qualcosa che non va Allora possiamo fare così Pro new runtime Exception E ci facciamo stampare Problem In get Rotte Non dovrebbe mai succedere però È bene capire da dove saltino fuori i problemi Per evitare di perdere un sacco di tempo In debug Che è la cosa più noiosa del mondo partenza, destinazione, questi sono tutti i parametri che ci servono per definire una nuova rotta, li abbiamo tutti, get double, e l'abbiamo definito average, ci siamo, non dimentichiamo pezzi, aggiungiamo la rotta che ormai è qua, ci manca qualcosa, non penso, spero di no, ridiamo la connessione a chi ce l'ha prestata gentilmente, e ritorniamo Result. ok fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio spero di aver scritto tutto giusto ma eh, come sempre è meglio consolare quindi abbiamo una, una classe di test test connection per vedere eh, la connessione ma questo per fortuna tutto a posto test DAO cosa andiamo a fare? usare tutti i metodi del DAO ci creiamo un oggetto DAO la nostra hash map, carichiamo le airlines, eh, gli aeroporti, ci facciamo stampare quanti flights abbiamo e tutte le rotte ho impostato 4000 come parametro. Allora, proviamo e vediamo se abbiamo dei problemi. Così non sembra, quindi sembra tutto a posto e abbiamo anche qua i nostri edges ovvero aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, chilometri, miglia o meglio, miglia e eh, le miglia sembrano tutte appunto superiori a 4.000, quindi sembra funzionare tutto bene, buono. Direi che a questo punto possiamo abbandonare il, eh, il DAO e passare a implementare il modello, ovvero il modello vero e proprio, le altre classi le abbiamo già viste nel package model. Cosa ci servirà? Allora, modello, che grafo scegliere? Dobbiamo già esserci, eh, ci siamo già fatti o meglio, un'idea del grafo che ci serve, se abbiamo dei dubbi c'è la documentazione online, ovvero c'è questa tabella che a me piace un sacco, ci possiamo chiedere il grafo è eh, orientato o non è orientato, non è orientato, quindi rimaniamo qua sopra, abbiamo self loops, no, multiple edges, eh, no, weighted sì in questo caso, quindi undirected no, no sì, eh, dove cadiamo? undirected, no, no, sì e quindi la eh, scelta cade su un simple weighted graph eh, molto bene passiamo quindi a eh, crearci il tutto quindi lui sarà eh, il tipo di grafo che ci serve AirPod, questo è il nostro nodo il nostro edge sarà un default weighted edge e quindi eh, appunto definiamo il nostro grafo abbiamo una mappa, l'idmap eh, per gli aeroporti e il nostro DAO partiamo dal costruttore idmap questa classe la implementiamo tutte insieme perché è dove abbiamo più novità rispetto ai laboratori precedenti quindi questo sappiamo che deve essere scritto così Il nostro il nostro DAO lo creiamo quindi Extra Flight Delay DAO. Non dimentichiamoci i pezzi. Dovrebbe essere corretto così. E a questo punto possiamo caricare tutti gli aeroporti che ci servono. E di mappa, perfetto. Il nostro costruttore c'è. Passiamo adesso al metodo che ci interessa di più, ovvero il metodo che ci permette di creare il grafo data una distanza media. Quindi l'utente uh, ci dà una distanza media e noi andiamo a crearci il grafo tutte le volte. Grafo uguale. New si, Simple Weighted graph e eh, lo creiamo come eh, possiamo creare un array list o una qualsiasi struttura dati ci serve però default weighted edge.class fatto ciò il nostro grafo è stato creato ho dimenticato qualcosa? no? non sembra usiamo una scorciatoia con graphs e aggiungiamo direttamente tutti i vertici come possiamo farlo? dando grafo e dando i vertici, ovvero li sappiamo già perché sono idmap.values e così già tutti i vertici del nostro grafo sono stati creati a questo punto dobbiamo aggiungere gli edges però la cosa è diventata molto semplice dato che abbiamo gestito bene rotta e quindi cicliamo in dao.get e ci serve una id qua l'abbiamo chiamata id map eh, distanza media è gioco vetto e quindi a questo punto cicliamo su tutte le rotte e cosa possiamo fare default weighted edge e chiamiamo edge uguale grafo.get edge rotta get aeroporto di partenza rotta.get aeroporto di arrivo a questo punto se edge è null ovvero non abbiamo ancora l'arco cosa facciamo andiamo ad aggiungere quindi graphs.add edge e lo Li dobbiamo dare grafo perché stiamo usando graphs il vertice allora eh, qual è la nostra source è rotta.get di a1 qua abbiamo rotta.get di a2 e il nostro weight è, sarà rotta.get peso molto bene questo è se edge è null se edge non è null cosa dobbiamo fare possiamo andare sul tavolo peso uguale andiamo a sistemare il peso ovvero grafo.get edge weight edge e diciamo il nuovo peso che questo nome è double double il nuovo peso che cosa come possiamo definirlo come il peso più rotta in questione punto get eh, peso il tutto diviso 2, ovvero facciamo una media tra eh, i pesi, e a questo punto, grafo punto set edge, weight, andiamo a settare un nuovo peso, che è appunto il nostro new peso. Molto bene, io direi che così facendo il nostro grafo è già stato creato, in un corpo solo tutti i vertici, e eh, dato che abbiamo già tutti gli edge quindi stiamo ciclando pochissimo siamo ultra efficienti grazie anche alla struttura delle tabelle possiamo con, ciclando direttamente sulle ruote che sono i nostri edge andare a eh, settare tutto ciò che ci serve quindi fino a qua eh, ci siamo ciò che ci manca sono alcuni metodi eh, ad esempio n vertici che eh, ci tornerà utile nel nostro controllore at is.grafo.ci ricaviamo dobbiamo passare attraverso il, eh, il vertex set e poi però ci facciamo dare la size non molto diverso per quanto riguarda gli archi quindi grafo.edge set in questo caso e.size. punto size ok e anche questo è fatto adesso l'ultimo metodo get rotte e usiamo la classe rotta per salvare gli archi del grafo con il relativo peso, ovvero list di rotta, rotte, uguale new array list di rotta, perché dopo ci serviranno tutte. Ce la posso fare, rotta, ok, e fino a qua ci siamo. Cicchiamo for default. Weighted, weighted edge che chiamiamo e this.grafo.edge set ok andiamo a scusate a ciclare eh, qua sopra e scriviamo rotte add new rotta cosa ci serve per definire una rotta this.grafo.get la source poi ci serve eh, this.grafo.get edge target e poi il eh, peso quindi this.grafo.get edge weight ok non sbagliamo con le parentesi sembra tutto giusto Andiamo a ritornare, ovviamente, però non nulla, se no tutto il lavoro non è servito a nulla. Andiamo a tornare rotte. In questo modo dovremmo aver implementato il nostro grafo con questo metodo crea grafo e eh, dovremmo poter accedere all'informazione del grafo con questi tre eh, metodi. Prima di passare al console, ore, eh, direi che è meglio, come sempre, andare a fare un piccolo test. Andiamo a testare il modello. Qua eh, ho settato di nuovo un grafo 4000, setto 4000 semplicemente per non avere troppi troppi eh, archi, grafo creato con tot vertici, tot archi, e abbiamo l'elenco delle rotte, quindi andiamo a testare get rotte, e qua n vertici e n archi. Proviamo a annare ciò. Ok, sembrano non esserci problemi, grafo creato con 322 vertici, 6 archi, Elenco rotte, questo qua e tutto sembra eh, a posto. Quindi 322 vertici e 6 archi. Se noi abbassiamo a 2000, ovviamente la situazione cambia eh, di molto. Sempre 322 vertici perché i vertici, questi sono. Eh, gli archi, però, sono molto di più perché ci sono molto più voli eh, disponibili, essendo solo 2000 in questo caso eh, le miglia medie. Tutto sembra funzionare, possiamo passare al nostro controller. Il metodo che dobbiamo implementare, in questo caso è solo uno, è il metodo due analizzare opoti, ovvero il metodo che andrà a eh, servirci quando l'utente vuole analizzare appunto Uh, quali sono le tratte che uh, soddisfano il criterio che ha inserito quindi txt result, punto clear questa è una garanzia integra distanza media anzi minima in questo caso perché è ciò che vuole uh, l'utente poi possiamo mettere intanto un try catch perché distanza minima sarà uguale a integer punto parse int di tis distanza minima punto andiamo a leggere cosa ha scritto l'utente speriamo sempre che l'utente eh, non scriva eh, cose a caso però purtroppo non è sempre vero saluto a dire non è quasi mai vero number format exception e quindi diciamo txtresult.set text inserire una distanza minima numerica ok? e ritorniamo perché a questo punto non sappiamo cosa fare non avendo un numero su cui lavorare avendo un numero possiamo andare a creare il nostro grafo e lo creiamo con distanza minima ancora a questo punto dovremmo essere a posto quindi txt result punto, punto appen text string punto format allora grafo creato con percento di vertici e percento di archi a capo, a capo direi gli argomenti quali sono? sono TIS ho scritto una brutta cosa posso farcela voglio andare a capo grazie TIS.model.nvertici e TIS.model.narchi ok a questo punto txt text. andiamo a scrivere l'elenco delle rotte quindi l'elenco delle rotte sarà dato da che cosa? cicliamo su le rotte for rotta r in this.model.get rotte allora txt result possiamo andare a scrivere append result per favore ok append text r. appunto abbiamo un bel to string e più ci aggiungiamo una capo ok salvo errori che però a questo punto dovrebbero essere limitati a questo metodo quindi eh, non dovremmo avere grossi problemi il tutto dovrebbe funzionare io di direi che possiamo Uh, provare a questo punto a lanciare il main ok se scrivo qualcosa che non va bene inserite una distanza minima numerica se scrivo 4000 322 vertici e 6 archi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uh, tutte le distanze sono superiori a 4000 scendiamo ovviamente scendendo le cose cambiano Abbiamo molti più archi, 322 vertici e 181 archi. Scendiamo ancora, arriviamo ad avere 729 archi. Però vediamo che dal momento in cui clicco al eh, momento in cui ricevo la risposta, ricambiamo il tutto, è molto rapido. E questo perché siamo stati particolarmente intelligenti nell'inserire eh, gli archi. Direi che per questo laboratorio abbiamo terminato. Le difficoltà quali sono state? Beh, in questo caso la difficoltà primale era quella di gestire il grafo, che è un po' una novità. Siamo andati a uh, gestire in modo intelligente uh, gli archi, ovvero siamo stati in grado di uh, prendere, il, uh, far lavorare, direi, il, il database, quindi uh, gli archi ce li avevamo già pronti, non abbiamo dovuto fare... Uh, due For o uh, cose strane, è stato tutto molto. Uh, abbiamo implementato tutto in modo molto uh, lineare, chiaro, veloce, performante. Meglio di così direi che uh, è difficile fare, e quindi direi che siamo a posto. Poi ci sono sempre state le altre difficoltà, con il DAO o comunque il connection pooling che però, ormai direi che sono consolidate. Quindi quelle cose uh, ci è servito di, per fare un po' di ripasso, però. Ma da quel punto di vista tutto è stato, è stato abbastanza semplice, direi. Possiamo salutarci, il laboratorio è finito. Ci vediamo la prossima settimana.